è una vera e propria bomba, infatti è nato da un nostro lampo di genio e dalle nostre cinque menti brillanti. Mmm, ga. ga. Fai, fai quattro che sbagli. Velo, io fossi in te, non è che parlerei tanto, eh. però dai, continuiamo dai. E il nostro sistema è costituito da una vasca idroponica, un modulo fotovoltaico, un regolatore di carica, una batteria e una pompa d'aria e l'idea alla base è quella di favorire la coltivazione indoor mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili e con la massima riduzione degli sprechi. Infatti mi ricordo quando abbiamo avuto questa idea, quando vi ho raccontato che mia madre è stata capace di far seccare delle piante grasse, nemmeno dopo tre giorni che le aveva prese. Sì, madonna. Esatto, e proprio per questo abbiamo deciso di ideare un sistema del tutto autosufficiente per la coltivazione idroponica di varie specie vegetali. Con Water Lily, infatti, non è necessario possedere il pollice verde per dare un tocco più esotico e verde alla propria abitazione, ma uno dei nostri punti di forza è dato proprio dalla presenza. Un altro aspetto da sottolineare è sicuramente la manutenzione del sistema, eh, in quanto è ecosostenibile, e il costo energetico è bassissimo, poiché il nutrimento delle piante si ricava grazie agli scarti di cibo, eh, grazie ai quali riusciamo a ricavare i micro e i macronutrienti per le piante. Questo aspetto del risparmio mi è molto caro, in quanto io sono un risparmiatore vero e proprio e al denaro ci tengo. Un altro punto di forza del nostro progetto è il fatto che costituisce allo stesso tempo un elemento di arrego moderno, elegante ed ecosostenibile. Infatti non solo dà un tocco di eleganza alla nostra abitazione, ma allo stesso tempo ossigena e purifica l'aria da muffe e tossine, influenzando... Poi, se volete, diciamo, potete coltivare in casa vostra e al sicuro dalle, dalle luci blu qualsiasi tipo di, di erba, diciamo. <ride> sì, esattamente, potete arricchirvi e in che modo e quanto volete. Basta che però non influenziate i miei interessi personali. Eh. Non dimentichiamoci quindi che Water unisce la possibilità di mangiare sano e autoprodurlo nel massimo rispetto dell'ambiente in maniera sostenibile. Tutte cose molto interessanti, eh? però alla fine la cosa più fondamentale sono i bassi costi Perché alla fine sappiamo che il risparmio è meglio di tutti Sì, sì, però non dimentichiamoci delle, delle erbe particolari E a parte le sciocchezze, qui adesso vi proponiamo in modo molto stilizzato Due di quelli che potrebbero essere i nostri progetti Da una parte vediamo un acquario bravissimi. Bravi, bravissimi, bravissimi. No, è molto, e... molto bello il modo di comunicare no. anche, che rende vero, molto vero. interessante e ti fa stare diciamo al passo con, con l'argomento. Ti dico si una si cosa sta... a te, sorri, sorri, ti devo dire una cosa a te perché noi prima abbiamo parlato, la gente volevamo essere sì. un po' preparati, no? Quindi certo. ci siamo detti anche quali erano le potenziali domande. E il bello è che hanno risposto, risposto a quasi tutte a le nostre domande che avevamo, sì. e per di più sì. hanno anche trattato in maniera ironica un argomento che noi subito abbiamo tirato fuori che era quello delle erbe eh, chiamiamole illegali no? Esatto. Eh, perché logicamente il, la prima cosa che ci è venuta in mente è il fatto di, di quanto potesse essere utile per quell'argomento anche se in maniera ironica l'avete tirato fuori anzi bravissimi perché eh, non ci aspettavamo che le risposte arrivavano già potenzialmente all'interno della presentazione considerate che ci, sono, ci siamo scritti un po', un po di domande eh, una era Well, that's all folks, even if that's my line, even if that's my line. Step aside, babe. Let a star do this. That's all! That's all, folks! Can I go home now?